Chiede. Io ho scritto le poesie Se nel mondo esistesse un po' di bene E ognuno si considerasse suo fratello Ci bah. sarebbe meno pensieri bravo, e bravo. meno pene, Noi condividiamo E il tutto mondo tutto. ne sarebbe assai più bene Ma ora siamo davanti alla corte d'assise E lei è imputato di 16 omicidi Allora vorrei ricordarle che lei di questo si deve occupare No, no se c'è qualcosa che non devo dire No, lei. lei non è che non deve dire Lei può dire quello che vuole Ma ora lei mi sta parlando mi, mi sente ora? Sì. Ecco, mi sta parlando di Cristo, della Madonna, dei defunti, del Vangelo, tutte cose bellissime, per l'amor di Dio.